Ciao e benvenuti in un nuovo video Allora, scusate le inquadrature e le luci mm, e soprattutto la situazione, non proprio il top ma mi è appena arrivato, anzi mi sono appena arrivati due super pacchetti da Freshly e ho detto no ci facciamo il video, anche perché io di Freshly non conosco tanti prodotti, ne ho provati alcuni e devo dire che mi sto trovando benissimo. Lo spray alla cheratina per i capelli per me è il miglior prodotto in assoluto, li districa, li rinforza, ha anche un tema protettore e non li sporca assolutamente, quindi mi piace tantissimo. Considerando che sono prodotti comunque di origine naturale, quindi caratina completamente vegetale. Altro prodotto che mi sta piacendo e non credevo è il fondotinta. Anche se ho la pelle mista, un fondotinta cremoso per l'inverno è il top. Poi ho anche un codice sconto per voi, infatti trovate sempre nell'info box tutti i codici sconto attivi. In questo caso ci sono 10 euro di sconto, spesa minima 39, quindi andiamo a 29 con il codice che è qui nell'info box a questo punto io metto in pausa perché devo capire cosa sta succedendo allora visto che mi si sta smontando una mano a tenere su tutto direi che iniziamo a guardare che prodotti ci sono in teoria sono tutti prodotti adatti al mio tipo di pelle quindi mi sta tendendo al grasso e con azione e antietà sarebbe meglio allora e mi piace perché hanno completamente il packaging sempre in vetro oppure in plastica riciclabile. ed altra cosa importante è sempre che vanno mescolati prima dell'uso perché sono tutti prodotti naturali allora vediamo il primo prodotto questo è Sfoliant Rose Facial Cleanser con microgranuli di mandorla ah, è un detergente eccolo qui è sfogliante mh, quotidiano ok per rimuovere le impurità e eh, promuovere la naturale radiosità di, direi che è proprio adatto al mio tipo di pelle e altra cosa che vedo qua a ah, rose quartz faccia cleanser con saponine ayurvediche eh, fiori di loto e olio di chia allora questo l'ho già provato se non sbaglio mi è piaciuto ehm, per rimuovere i residui delle, della detersione, quindi non da solo, perché è un po' delicato, effettivamente è delicato, ma è, dice anche di rispettare la barriera della pelle, ecco, è delicato, ma per andare a rimuovere il tutto, questo è, mi è piaciuto, fanno poca schiuma, detergono bene. Allora, sono curiosa di provare questo esfogliante. Mettiamo qui perché inizia a essere un po' pesante la situazione e noi andiamo a vedere questo, che è l'ultimo di questa scatola e finite il Lush mascara. Ecco i prodotti makeup instant volume mascara nero. Eccolo qui. È in vetro anche questo, cioè ragazze. Sono curiosa perché i prodotti makeup di questo marchio ne conosco davvero pochi ed è... Mm, ultimamente mi ha sorpreso l'applicatore è questo io direi che visto che sapete benissimo che io testo sempre mascara, questo lo metto subito sotto test 99,9% di ingredienti no scusate, 99,6% di ingredienti naturali infinite ilasce permette di essere instant volume ok, andiamo a metterlo subito da testare e andiamo con la seconda scatola, che sembra c'è anche il, il piano sotto. Partiamo da questi due sopra, che sono più piccoli: Perfect Volumizing eh, e Brown gel, gel Volumizzante per le sopracciglia, colore medio, ok. Anche di questi sono sempre alla ricerca. Scatola in vetro. Uh, l'applicatore piccolino, piccolino. Perfetto per le sopracciglia, vediamo il colore, eh sì, mi sembra che sia giusto. Che dite? Medio, ok, penso che ci sia light, medium ed dark, quindi è abbastanza mm, universale come colorazione. Vediamo soprattutto come si comporta e l'altro piccolino che vedo è Ah, ok, Perfect Defining e Brown Gel quindi un gel naturale, fissante in questo caso dovrebbe essere trasparente quindi esatto, la confezione è molto simile sempre in vetro l'applicatore è sempre piccino ma in questo caso dovrebbe essere trasparente ecco, io amo gli applicatori piccolini perché vanno a fissare cioè, solo la parte della sopracciglia e allo stesso tempo spero sempre che fissino senza incollare, perché quelli che incollano non, eh, non mi fanno impazzire. In questo caso li proviamo. Intanto qui si asciugano e vediamo come si comportano. Per adesso non mi sembra che incollino. Altri tre prodotti, io di tutti questi dico boh, perché non li conosco. E quindi dovremo scoprire insieme. Vediamo con questo. Sunrise Radiance Bronzing Serum. Gocce luminose. Okay. allora prima di aprirlo vediamo un po' se dice qualcosa sero abbronzante di origine naturale smottaggimento è stato agitare prima dell'uso non c'è niente e quindi andiamo a vederlo ah ecco di questo marchio conosco anche l'olio quello in eh, luminoso con le dentro non mi fa impazzire perché è un olio e io non amo gli oli sul, eh, sulla pelle però ha un effetto abbronzatura immediato, che ovviamente si rimuove con l'acqua. Allora, questo credo che sia più o meno la stessa cosa, ma con eh, per il viso. Il pack è questo. Eh sì. Andiamo a prendere un paio di gocce. E vediamo come si comporta. Eccolo qui. Sì. ha un effetto asciutto Cioè si vede dove l'ho applicato ma è, è asciutto non è a base d'olio se non è a base d'olio eh, mi sembra una grande scoperta anche perché è davvero davvero poco poco poco colorato no, aloe, acqua, ecco perché è così uh, penso che lo proverò anche ah, se miscelato qualche goccia al fondotinta per un effetto più colorato, interessante in questo caso non lo, non lo sapevo ma davvero interessante ecco, sono già soddisfatta soddisfatta, più soddisfatta e incuriosita, e, e ecco andiamo avanti con questo vitamin D skin booster un Booster 99,3% di ingredienti naturali alla vitamina D io per il viso conosco la vitamina C, la vitamina D e so a cosa serve ma credevo. Allora booster per aumentare i livelli di vitamina D nell'organismo aggiungi qualche goccia alla crema o al siero viso o corpo. Ed applica direttamente sulla pelle, evitare i occhi, Ok, scusate se leggevo così, ma scritta bianca su fondo giallo, ho qualche leggero problema. Andiamo a vedere, ok, e io tutti questi prodotti li apro, anche perché li provo subito, quindi non, è, non vanno sicuramente male col pao, sempre in vetro, quindi qualche goccia. È proprio giallo. È proprio giallo. Questo è molto oleoso, molto molto molto molto molto. Va applicata una goccia alla crema, però se effettivamente funziona la vitamina D come integratore è molto importante a livello della salute, ma anche a livello effettivamente eh, nel periodo estivo con il sole siamo anche più radiose. Mm, la sparo così, però credo che abbia un senso. La sparo, ma credo che abbia un senso tutto questo. E andiamo con l'ultimo prodotto. Allora, Peony Limites e Lash Serum. Siero per ciglia? Mm. Ok, siero per lunghezza e eh, forza, stronger delle ciglia. Ok anche di questo sapete che io sono sempre alla ricerca dei sieri per ciglia e sopracciglia questo è fatto, bello il colore del, della confezione in vetro sempre trasparente ah, ah, ah, a pennellino quindi rilascia il prodotto ok lo preferivo magari con le setole però è per le ciglia per le ciglia si fa a livello eyeliner e poi si massaggia io utilizzando anche per le sopracciglia preferivo il pennellino però non è il suo scopo principale quindi ci sta eh, basta massaggiare un attimo è già asciutto quindi non cola e non ha profumo allora questi erano tutti i prodotti di Freshly, Freshly che mi hanno inviato nel periodo fatemi sapere se ne conoscevate qualcuno ed eh, se me ne consigliate altri quali vi inquietiscono maggiormente io vi dico subito di quelli che non conosco escludendo i gel, perché li provo, ma sicuramente, e anche il mascara che metto subito sotto test. Quello che mi incuriosisce di più sono le gocce mh, abbronzanti. Sono curiosa di vedere come si, come si prestano da sole, ovviamente non è una nota abbronzante, quindi quando andiamo a lavarci queste vanno via, però voglio vedere come si comportano da sole e anche con ad esempio il fondotinta o una crema colorata, sono curiosa di saperlo. Anche il booster alla vitamina D, effettivamente, tutti i prodotti che sì, sono curiosa di provare, ma adesso tanto il mascara lo inizio a provare direttamente domani, quindi vedremo subito. E niente, vi ricordo che c'è sconto, fatemi sapere tutto nell'info box, sperando che questo video un po' più veloce e di spacchettamento vi sia piaciuto, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!